La mostra qui alla Peggy Guggenheim Collection di fatto parla di questa pericolosità straordinaria, meravigliosa della pittura di Tancredi. Peggy parla di telescopi che ci trasportano in una sorta di nuova vita, di nuova costellazione, ma la mostra è proprio stata pensata affinché il visitatore in questi spazi, che sono piccoli, domestici, raccolti, sia letteralmente aggredito, navighi in un qualche modo, si affondi, in quella che è la pittura di Tancredi. I quadri sono di grandi dimensioni e in fondo il nostro sguardo è piacevolmente messo in pericolo. Questa è la condizione in un qualche modo fortissima dell'energia e della contemporaneità della pittura di Tancredi.